In realtà non si sa niente di che cosa significhino a livello generale, non si sa dove conducono. Certo la mente può interpretare e va bene, è molto interessante, ma poi c'è tutta una parte invisibile, ininterpretabile, inintellegibile che va invece sentita. Bisogna starci dentro, quindi L'unico invito che mi sento di farvi oggi è di non leggere troppi articoli o di non fantasticare troppo su quello che accade in generale con un'eclissi, ma di stare dentro la giornata e vederlo da dentro che cosa accade. È l'unica eh, indicazione sensata. Quando si lascia qualcosa che si tratti di un allontanamento, di una separazione, di un addio, di una morte, passiamo un sacco di tempo a immaginarci magari come sarà, ma poi finché non accade non ne abbiamo davvero idea.